Voilà. Ma dove stiamo andando, io e te, da sole, e solette? A shopping carnevale. Andiamo a fare shopping per carnevale? Eh? Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Qualche scherzetto da fare a papà, sì. Vanessa e o Daniel. Sì. Però, shh... Forse c'è anche lo della cicca. Buh, chi lo sa? Lo della cicca. Adesso andiamo a vedere. Eh? C'è, li prendiamo anche. E certo, amore. Ci vediamo quando facciamo il video, ciao. <ride> Ragazzi, non dite che cazzo stiamo comprando a Vanessa e a Daniel, perché non lo devono sapere. Sì, io mi che metto in cerimento ma dopo te lo faccio vedere Veramente? Adesso ne ho un vicino a pacchio di là però l'ho visto di là quando siamo arrivati qui Ok Adesso te lo faccio vedere Ok, mi raccomando Anastasia non farmi spendere mira di Dio mm, Ok? posso fare un mm, Vediamo, dipende dallo scherzo sì, sì. Se c'è qualcosa che lo posso prendere che non è chiuso eh, mi mm. vuoi Vado dietro di te faccio dun dun. qualcosa Perché ci sono un Vabbè. sacco di cose di carnevale Eh sì perché e tra poco è carnevale Va, vale. uh, uh. Va bene dai allora adesso entriamo e facciamo vedere anche ai nostri amici che cosa riusciamo a trovare ok? Sì, io faccio una cassa mamma faccio anche video se lo dai telefono Ciao Ciao Che fa Giuba Sì sì, sì, amore Dimmi un po', ma tu Ma non dire cos'è L'hai già trovato l'abito per carnevale? Sì Vero? so dire qual è? Vabbè, dai Però non ditelo a Vanessa Daniel è quello di Anna mm, Che bello Non eh? ditelo a nessuno Va bene, così An facciamo una sorpresa E anche papà, sorpresa. Mia papà Mia Daniel e mia Vanessa Che bei capelli lunghi che hai, amore Sono bellissimi sì, sì. Qua Andiamo Via Guarda, wow, ci sono un sacco di abiti! Guardateli un altro! Oh, wow, il set della principessa! Che meraviglia! Ah, no. ma non ci sentono però sì, perché io volevo fare il video della sirena. No? Ah! Guardate dove c'è! Pagliaccio! Pagliaccio, ci sono un sacco di abiti! Vediamo così ci sono cagliaccio. anche gli scherzi, eh, da fare! Perché l'abito che serve a me non c'è, mannaggia! Harry Potter oh che carino, che bella casetta, bellissima, però non si può toccare. Guardate dentro, c'è la finetta di là. Assegni a vedere, ma ciao con Tu cosa ci fai qui? Che eh? carine, bellissima! Non c'è niente, non c'è nessuno? Ani, dai, andiamo a cercare qualche scherzo. hai visto questo come è grande Oh, no, c'ho un Guarda, sono bellissimi mi fermo vorrei questo pupazzo! è un pinguino e guarda i cagnoloni che belli qua che eh, qua dietro di te vedi i cagnolini sono più grandi che i cagnolini vorrei anche quello il pinguino perché ti piacciono i pinguini sì, dopo ne ho messo di sotto perché c'è stato di Io l'altra volta, quando siamo venuti qui, avevo visto che c'era foto lo scivolo con le palline. Ma è di là lo scivolo, eh. non è su. Dove? Apri la corona. Questa ti piace sì. questa? Sì. Prendila, yes. visto che l'altro giorno non te l'ho fatta comprare. Ah. Ti aiuto? Sì Aspetta, ferma se non la rompiamo prima ancora di acquistarla Dai, Prova la corona principessa che Mi direi che vai a scuola così domani Sì Vero? Sì, Lo sì. La voglio anche mettere a cannibale Quando metto il vestito di Anna Va bene ecco, Andiamo a cercare gli scherzi? Sì. Non metterla addosso Perché se no vuoi mi dimentico di pagarla si sì. sì, guarda Ma tanto gli scherzi sono qua mi sa Vediamo cosa c'è io arrivo, ma c'è di là, poi ieri Io non vedo scherzi. Non ci non sono so, scherzi. Ma vediamo è noi. Pallolini! Iniziamo con i pannolini. Certo. <ride> che grazie a Dio non portiamo più. Che bello! Perché quelli possiamo compiare a Carnevale. A carnevale i piattini delle lol. Guardate qui! Che bello, questo serve quando si festeggia un compleanno per allestire il tavolo. Poi Noi il compleanno sì, l'abbiamo già festeggiato. Sì, sì. Il mio, però anche una tavolata non sarà di nuovo mio, lo voglio prendere. Certo, assolutamente. Che bello quello! <ride> oh, che oh. carino! Carino, che cecchia! sci, guarda Ani, Ani, guarda. Eh. Non va, sì. non ne va una, sono tutte scariche, li hanno già provate tutte. Sei curiosa di vedere cosa c'è su? Sì. Dove vai? Sì, si può passare di qua. Vediamo se la mamma uccide 3, tre, dove proviamo. Non ti ho presa. Sei più veloce di me. Il magazzino Senta. Wow. è Wow C'è niente, è vuoto niente Ani torniamo a casa Non abbiamo trovato praticamente niente Però possiamo provare in un altro negozio Proviamo il toys a vedere se è arrivato qualcosa sì, va bene. Guardate, lì c'è lo scivolo. Sì, Però qua c'è uno scivolo, non... ma è chiuso. Forse Però vediamo fanno... se un giorno si può andare. Ecco, certo. Ci riproveremo, va bene? Sì. Forse se sali nel cale, lì, poi puoi scivolare, vai giù, giù, giù, giù. Esattamente, giù, probabilmente. Forse a carnevale, a pacqua. Può darsi, poi chiediamo, va sì. bene? Sì. Andiamo, dai. Che delusione questo negozio. Non c'era oh, no. niente di interessante, Grazie. Però hai preso una coroncina che hai in testa, vero? Eh? Beh, adesso andiamo a fare un po' di spese e poi torniamo sì. a casa, va bene? Sì. Mm. Quando andiamo a casa, diremo un po' di cose. Sì. La le... città, vestita, le, città, mm. le online. Sì, sì, compreremo tutto online e poi riempiremo Vanessa di scherzi. Sì. <ride> amore tentiamo in un altro posto vediamo se riusciamo a trovare più cose di carnevale in un grande ipermercato che in un negozio per giocattoli eh? vabbè vieni. bravissima senti ho visto una cosa Ani vieni qua Ani ho visto un dolce che si mangia a carnevale che si chiama Le Chiacchiere e a Vanessa eh? piacciono tantissimo. Ne prendiamo una confezione? Va bene, dov'è? Vieni, vieni con me. ci sono già così la nonna. Sono proprio quelle le Chiacchiere, lo sai? Mm, sì. sì, adesso le prendiamo. Le sì. Andiamo a vedere se ci sono i giochini per carnevale. Vieni, voglio mangiarla proprio una. È <ride> grandissima. Questa! Uh, guardate! Ancora? Messa, sta. Amore, niente, non c'è nulla. Adesso andiamo a casa e ci divertiamo a ordinare online, va bene? Va bene amore. Ciao amici, io e Anastasia siamo ritornate a casa, ma praticamente a mani vuote, non abbiamo trovato niente, niente, niente. Cosa sta facendo? Niente, niente, niente. Sta prendendo in giro? Però io e Anastasia non demordiamo e sapete cosa facciamo adesso? Compriamo un sacco di cosine per carnevale, dove? Online. Vero Ani? Sì! Cosa stai facendo? Mi prendi in giro? Va bene ragazzi Allora se il video vi è piaciuto Cosa dovete fare? Attivate la campanella E lasciate un bel po' di in su Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ciao a tutti